Benvenuti al quotidiano appuntamento con i principali temi dal mondo del fisco e del lavoro. Oggi è venerdì 23 settembre. In apertura sulle pagine di informazione fiscale ci soffermiamo sul bonus mobili dimezzato dal prossimo anno. Cosa cambia dopo la scadenza del 31 dicembre? Per eh, poi passare alle nuove istruzioni eh, per l'accesso al bonus carburante autotrasportatori e alle regole che si applicano in caso di restituzione della pensione. Eh, finiremo la nostra carrellata quotidiana con ehm, l'invito a partecipare al sondaggio condotto dalla redazione sulle prossime priorità fiscali del nuovo governo in arrivo. Come di consueto l'ultima tappa del giorno sarà sulle pagine di corriere.it per analizzare la pagina economica del giorno. Ma entriamo nel vivo delle notizie. Ultimi mesi per il bonus mobili in misura piena. Fino al 31 dicembre 2022 la detrazione del 50% potrà essere riconosciuta su un massimo di 10.000 euro di spese. L'importo sarà poi dimezzato per il 2023 e 2024. Le agevolazioni restano confermate fino al 31 dicembre 2024. Chi ha già avviato interventi edilizi, Ebbene... Um, focalizzarsi sulle regole specifiche previste anno per anno. Un aspetto fondamentale per eh, orientarsi tra le regole da applicare inoltre è la data di avvio dei lavori di ristrutturazione a cui eh, si collegano i benefici. Tutte le istruzioni per orientarsi eh, tra le regole previste e aggiornate dalla legge di bilancio 2022 sono contenute nell'articolo eh, pubblicato sulle nostre pagine. Ma passiamo ora al bonus carburanti per autotrasportatori. L'Agenzia delle dogane dei monopoli con il comunicato stampa del 22 settembre specifica che è possibile ripresentare le domande inviate con errori fino alla scadenza del 19 ottobre 2022. Si tratta quindi delle istanze per ricevere il credito d'imposta del 28% delle spese sostenute per l'acquisto di eh, gasolio per i mezzi, su cui è possibile intervenire per aggiustare il tiro. Ancora fino al 19 ottobre. Nell'articolo anche le istruzioni per procedere con l'invio delle domande. Passiamo poi ai chiarimenti che arrivano dall'Agenzia delle Entrate sulla restituzione delle pensioni con o senza ritenute. Il tema è al centro della risposta all'interpello numero 467 del 22 settembre 2022 e si sofferma sulle novità eh, previste dal decreto rilancio. Il testo unico delle imposte eh, sui redditi prevede per le somme restituite al soggetto erogatore la possibilità di deduzione dal reddito complessivo, qualora siano assoggettate a tassazione negli anni precedenti. Per effetto delle novità previste proprio dal decreto numero 34 del 2020, le stesse somme, se assoggettate a ritenute, sono restituite al netto della stessa e non costituiscono oneri deducibili. I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate si soffermano proprio sui tempi di applicazione delle eh, disposizioni e eh, si specifica che restano esclusi i rapporti già definiti alla data del 19 maggio 2020. Concludiamo la carrellata sulle nostre pagine con l'invito a partecipare al nuovo sondaggio proposto dalla redazione di informazione fiscale. Con le elezioni alle porte si va verso un nuovo governo. Dai programmi all'attualità, qual è la priorità fiscale? Qual è la direzione che deve, o per meglio dire, dovrebbe prendere eh, il nuovo esecutivo? Dal, dal taglio del cuneo fiscale alla riforma IRPEF i programmi elettorali a netto delle differenze convergono su alcune eh, necessità, ma le esigenze principali vengono dettate anche e soprattutto dall'attualità. Ai lettori e alle elettrici ci eh, rivolgiamo. Eh, quattro sono le opzioni scelte. Il taglio del cuneo fiscale, una nuova riforma IRPEF, la revisione IVA o nuove agevolazioni fiscali emergenziali. Ma spostiamoci ora sulla pagina economica di Corriere.it. In apertura oggi eh, sul quotidiano di Via Solferino, lo smart working semplificato per genitori fragili, cosa cambia? Tutte le risposte con una panoramica, quindi delle ultime novità approvate. Eh, in evidenza poi i numeri del giorno, 43% è il valore del calo dal 2011 delle eh, auto intestate agli under 25. 700.000 invece è il dato dei nuovi occupati nel 2021 nel settore delle rinnovabili, ma servono nuove strategie industriali, sempre in evidenza nelle pagine economiche di eh, Corriere, eh, le notizie che riguardano eh, la crisi geopolitica eh, e la campagna elettorale. In particolare ci soffermiamo oggi quasi alla vigilia delle elezioni eh, sull'articolo pubblicato sul eh, Corriere Economia a casa dal mutuo giovani under 36 alle case popolari, le proposte elettorali dei partiti, una panoramica e una carrellata quindi di tutte le proposte che arrivano eh, dai candidati e dalle candidate, dalle agevolazioni per gli under 36 per i più giovani alla tutela e alla gestione della prima casa fino ad arrivare a novità su Ivo e Superbonus, sono diverse le proposte che arrivano eh, dai partiti, fino ad arrivare alla realizzazione di nuove case popolari, eh, punti di vista diversi e eh, promesse eh, nei programmi presentati dai partiti. Eh, per un approfondimento sul tema eh, si consiglia di leggere l'articolo pubblicato eh, questa mattina su Corriere.it. Noi torniamo sulle pagine di informazione fiscale e ci diamo appuntamento a lunedì alle 13.30. Arrivederci.